Se non mi qualifico, il video finisce su Fall Guys Ragazzi, la sfida mi sembra abbastanza chiara, quindi non mi prolungherò a spiegarla Più che altro, volevo dirvi che nei prossimi giorni porterò tanti altri video e sfide su Fall Guys Quindi mi raccomando, proponetemi altre sfide su questo gioco che le farò Allora, passiamo... Uh, ok, primo andato Cerchiamo di non prendere il muro perché, almeno in queste fasi, più easy, cioè dovremmo poterci riuscire Ok... Perdere qui dovrebbe essere abbastanza complicato, perché alla fine è una questione di perdere il timing, o di bloccarsi troppe volte, o nella folla. Il problema è quello, però poi del resto, raga, dovrebbe essere abbastanza easy. Aspettate, aspettate, aspettate. Ok, a posto noi. Primi? Primi, GG per noi. Ripperoni. Mo si azzecca a terra. Uh, passato di bocca un pro quanto voti for guys per ora per i giochi che ha vi direi un oh non di più ragazzi decisamente eh, non di più quite dashing ok ok andiamo andiamo andiamo andiamo dai uh. passiamo passiamo easy no fortu. anzi Ciro scusami non lo so ragazzi il trucco delle sfere non mi convince troppo a me è sempre capitato di di sbagliarlo esatto devo buttarmi un po' prima vabbè comunque ormai sono passato andiamo però conviene, forse abbassarsi potrebbe essere una buona tecnica per non sprecare troppo tempo Anche se un po' sicuramente ti, ti dà fastidio Non lo so, serve da verificare Passiamo qui Forza centrifuga a nostro vantaggio e si vola Da buoni ingegneri quali siamo Ok Alzati uh -uh -uh. Aia. no, no, no, no, no, no, no, no. Ah. Ciro, Ciro, Ciro è pazzito Ciro Ma che ci piglia? Ha cominciato a buggarsi Ma Ciro, ma che fai? Andiamo, Ciro scandaloso ragazzi, Ciro perde testa, 30, andata dai. Ok ragazzi, questo è fattibile, la cosa importante è sapersi gestire un attimo su come e quando andare contro la staviò, la, la sta scusatemi, uh, verde oppure no, se andare contro oppure nella sua stessa direzione, in modo da non trovare male le due allineate che è l'unico problema serio, diciamo così, a parte che stavo cadendo per non guardare lo schermo, poi restare al centro non dovrebbe essere complicatissimo, attenzione, qui stavo rischiando. Però far cadere 12 dovrebbe essere un po' complicatuccio, eh Io immagino quando ci saranno i tryharder anche su questo gioco Capito come sarà complicato giocare Cioè un round del genere durerà 20 minuti Ok, attenzione Mi sono fatto colpire Questa va a cadere, eh Attenzione, andiamo Ok Oh, qualificati, è stato easy Più easy di quanto mi aspettassi Andiamo un po', 26 Sono eliminati 15 Ah no, dai di me 18 Ok, allora ci sta, credo, un altro round. Probabilmente una squadra, ci diventeranno 6-6-6. Andiamo, dai. Let's go Oh, non perdiamo il vantaggio Dai che siamo i rossi Non possiamo perdere, mica siamo i gialli Se riusciamo a gestircela bene, dobbiamo spingere la palla a destra Qua, sapete qual è il fatto, raga? Con un team coordinato questa cosa sarebbe facilissima Il problema è che Sono sempre, no, l'abbiamo bloccata Dove non doveva, no. No, no, no, no, no Cosa, cosa stanno facendo? Non vi sopporto, non vi sopporto No, abbiamo perso, abbiamo perso, abbiamo praticamente perso No, abbiamo perso, a meno che non si Divano fastidio a vicenda. Oddio, oddio, oddio. oddio. Sulla rossa non c'è nessuno. Oddio, arrivando in ritardo. Nessuno ci ha pensato. Ci hanno ignorato tutti. È andata. È andata. È praticamente andata. Vabbè, non riescono a bloccare. Godo. Godo. GG. Hexagon. Ok, siamo in 12. Di nuovo, ovviamente. Ah, sarà complicato ragazzi, sono incredibilmente preoccupato per questa cosa, ma va bene Allora dai, siamo Ah, 10? Siamo di meno? Quindi siamo 11? Uno è uscito probabilmente, ok dai Poi meno siamo, meglio è in realtà Dai, dai, dai, dai, dai, vabbè, te pareva, vabbè, te pareva, vabbè, ok Cadi, cadi, cadi, vattene indietro, ok Posso stare tranquillo, C ho la mia piccola isoletta per quanto possibile Sotto se cado dovrei stare tranquillo Perché tengo la piattaforma No, non è vero, non ce l'ho Non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho Ok Sto sopra ragazzuoli C'ho il vantaggio tattico sto sopra Devo solo decidere quando voglio cadere ora sulle strutture Però ce l'ho Il problema è che sui gialli ci sta un po' di gente Profito a levare un po' di piattaforme così I tipi non riuscivano a raggiungermi ma che ha fatto quel tipo? No, scusami, quello come ha fatto? Ok, a posto. No, perché? Ho perso un vantaggio incredibile. Aspetta, sì, che questo è un problema. Uh. Ok. Potrebbe essere quella che ci interessa. Potrebbe. Se non sbaglio qua. Risulta easy eh. Se non sbaglio, Perché lo spazio ce l'ho. C'ho tutto lo spazio del mondo, raga. Non voglio guardare la chat ora perché se lo faccio è finita. Devo solo camminare. Cioè, devo solo saltare. Non dovrebbe essere un problemone, no? È caduto, ho vinto. Godo! Godo come un riccio appena nato. GG per noi.